Le scuole in questi, in questo anno e nel prossimo anno dovranno adattarsi alla, ad avere dei test in digitale, nel senso che è stato posto l'obbligo dell'adozione al del libro scolastico che deve essere in parte o in toto digitale e scaricabile da internet. Non è stato definito fino in fondo la modalità, la licenza con cui viene scaricato e questo è uno dei problemi. E quindi i libri spesso riportano a una licenza chiusa questo può essere, potrebbe creare dei problemi, ad esempio nel mondo dello studio, perché prestare il libro, il libro potrà essere letto solo sul device, sul, sul tablet sul quale viene scaricato e quindi prestarsi un libro non è come prestarsi un tablet, c'è una differenza di costi. In più diciamo che in questa fase transitoria, ci sono delle belle esperienze di siti ben fatti, di case editrici abbastanza grosse che erano partite tempo fa e hanno messo a disposizione eserciziari, siti, chiamiamoli cloud, piattaforme si chiamano tecnicamente cloud su quale si possono fare gli esercizi, studiare, fare le cose. D'altra parte ci sono situazioni di case editrici dedicate che hanno arraffazzonato i loro libri. Dentro questo panorama di una scuola che comunque è quella italiana e quindi fa fatichissima ad adattarsi a questo tipo di rivoluzione eh, c'è il mondo del software libero e delle licenze Creative Commons. Eh, non è nuovo il libro Matematica C3 che è un libro adottabile nelle scuole superiori italiane, eh, si trova sul sito matematicamente.it possibilità è che gli insegnanti stessi partecipino in grosse community e producano i materiali usabili dagli studenti e se volete l'esempio più grosso è wikipedia che non viene mai nominato in tutta la rivoluzione digitale ma tutti quanti noi sappiamo che in qualsiasi scuola elementare una maestra quando dà una ricerca la dà su wikipedia ci sono dei progetti all'estero su wikipedia che è licenziata libera vi ricordo è una, è una creative commons la licenza di wikipedia e Uh, dicevo, All'estero per esempio c'è Wikipedia Junior cioè la Wikipedia inglese adattata a diversi, ai diverse età, alle diverse età scolastiche insomma. cosa che in Italia invece è un progetto che non riusciamo a far partire perché è difficile creare una community perché il, eh, il pubblico non dà i soldi per queste grosse iniziative libere il pubblico continua invece a versare purtroppo molti soldi nonostante la crisi in iniziative del tutto private, quindi in licenze non libere, di software non li ad acquistare software che tutto sommato potrebbero essere tranquillamente sostituiti, tutti credo sappiamo l'esistenza di software, di sistemi operativi completamente liberi come... Linux, Ubuntu, SUSE ed altri che potrebbero sostituire le spese per le licenze che noi abbiamo nelle scuole italiane e magari con questi soldi andare a sponsorizzare progetti usatissimi, ribadisco, come Wikipedia e adattare per esempio Wikipedia al linguaggio che serve per i ragazzini elementari. Lo fanno in tutti i paesi civili di questo mondo, non l'abbiamo in Italia. E... Teniamo conto che sempre su Wikipedia ci sono altri progetti, tipo Wikibooks, dove si sta cercando di scrivere dei libri, Wikimedia dove ci sono delle raccolte di altri materiali, ma insomma poi possiamo allargarci e tentare di, di utilizzare video, anche quelli di YouTube, l'importante è che le licenze siano corrette, avere delle licenze CC. C'è un grosso esperimento di costruzione collettiva dei, dei libri di testo, che è Book in Progress in Italia, il capofila di questa esperienza è a Brindisi e la cosa carina sarebbe quella di riuscire a avere un confronto con gli amici che stanno partecipando a questo progetto perché Booking Progress in questo momento non ha una licenza del tutto chiara. Un altro bel lavoro viene fatto da Maurizio Grillini di Carpi, e il sito non lo ricordo a memoria ma è sul sito Convitto Correggio ed è la lista dei testi adottabili e usabili a scuola, nelle scuole superiori spesso, licenziati con la licenza CC, Creative Commons. Se qualcuno non avesse le idee chiare di cos'è la licenza CC può andare su Copyleft Italia. Un sito che lo spiega bene, oppure rifarsi all'esperienza all del collettivo letterario di Wuming, Luther Blisset, non so se li conoscete, sono modenesi, eh, sono bolognesi e loro pubblicano, hanno pubblicato tutti i loro libri con licenze CC. È una cosa bellissima perché la licenza di CC dice che questo libro è copiabile, eh, scambiabile, eh, distribuibile, insomma sarebbe il, il reale utilizzo di un libro di testo. Se la rivoluzione digitale deve essere fatta invece permettendo ancora situazioni di monopolio che abbiamo già vissuto, e vorrei ricordare che ad esempio il Presidente del Consiglio italiano attuale è stato uno degli attori in una antica lotta di di monopolio e di... sul mercato che aveva la microsoft quando ha fatto explorer insomma tutta la discussione se il navigatore se il browser doveva essere o no integrato dentro il sistema operativo maria monti ha avuto con la microsoft un'avvertenza lunga anni in europa a parer mio la scuola italiana in questo momento potrebbe avere una grossa occasione di coinvolgere grosse community di insegnanti qualcuna c'è ad esempio personalmente collaboro, aiuto, sostengo e stimolo una community che è intorno a un sistema operativo che si chiama Wild OS e la community si trova su Wild Libera la lavagna è una community nata intorno alla lavagna digitale la LIM, conosciuta in Italia, fatta con la Wimote, poi in questo momento si è allargata, comprende 300 insegnanti e la cosa che stiamo cercando di fare è questa, proprio quella di liberare tutte le conoscenze che abbiamo, condividere il sapere L'unica cosa che è importante sottolineare è che nel momento in cui ci si mette in pista per condividere il proprio sapere, soprattutto nel mondo digitale, bisogna fare un attimo di attenzione alle licenze. Chiaramente siamo liberi di usare il copyright e quindi di impedire agli altri di fare qualsiasi cosa delle, delle nostre cose Certo è che questo ci crea dei problemi tra insegnanti perché nel momento in cui non permettiamo a un collega non so, di accedere a un nostro disegno geometrico o a una fotografia di un particolare esperimento o di un video di un particolare esperimento, fermiamo questo fantastico mondo, questa fantastica cosa che è il sapere di tutta l'umanità e la nostra condivisione, quindi è una cosa che dobbiamo imparare a fare. Non è un'occasione da perdere, siamo in un momento in cui forse abbiamo bisogno di rilanciare la nostra economia, i soldi pubblici sono un po' scarsi, il software libero tra i vari aspetti ha anche quello di essere un po' gratuito almeno nel... Nell'inizio poi dobbiamo imparare a investire un po' nel, nel miglioramento, conoscere le cose come funzionano dentro poi permette anche di migliorare il nostro rapporto con le cose, di, di, di diventare più consapevoli nell'utilizzo delle nuove tecnologie e soprattutto di emanciparci dalla dipendenza dai monopoli.